Dobbiamo abituare i nostri ragazzi, i nostri bambini a comprendersi. La risonanza emotiva, quando si parla di risonanza emotiva, cosa significa? Bambino piccolissimo, cosa conosce? La rabbia, il pianto, non è che conosce la solitudine, la gioia, sì. la noia, non conosce queste cose. Semmai sì. è l'adulto che gli dice perché ti senti in questo modo come mai, cosa stai sì. provando adesso cosa, questo cosa significa che tu lo stai aiutando a identificare delle emozioni no? che sì. sta sentendo in modo tale che lui quando le riconosce sa piano piano come gestirle questo processo, diciamo procedimento si verifica man mano che il ragazzo cresce, se e vede è... si sente da solo e noi lo vediamo isolato oppure peggio ancora c'è da dire questo eh, I social, la televisione e quant'altro, cosa hanno messo a risalto? La cultura dell'apparire, no? La cultura di mettersi in mostra, per cui devi essere attivo, come dicevi tu, super energetico, magari devi avere sì. il fisico fatto in un certo modo, perché se non appari non sei nessuno. Quello che non riesce a... Ad emergere nel campo scolastico e, e, e si sente quel vuoto interiore, e soprattutto ha delle problematiche familiari, troverà una strategia. Perché ricordiamoci che l'energia vitale dei ragazzi, come abbiamo detto prima, c'è la forza costruttiva e la forza distruttiva, no? Certo, Ok, sì. Può essere, quindi, costruttiva, distruttiva e autodistruttiva. E autodistruttiva. Ok? Mm. Cosa succede? Che nel momento in cui io non riesco ad emergere in un altro modo, emergo nell'altro. Ecco che allora sorge ed sì. emerge il fenomeno del bullismo o del cyberbullismo. Diventa autodistruttiva quando... Quando subentra l'angoscia, quando subentra il timore di aver ferito una persona troppo cara per cui tu hai rovinato quella tua identità in quella piccola o grande comunità che per te ha un valore assoluto e per cui piuttosto che sentirti dire da tuo padre ma cosa hai combinato, cosa hai fatto e robe varie, magari piuttosto che sopportare no, il peso di un'angoscia di aver continuate a dire non ce l'ho fatto con gli esami, si arriva a questo punto. Sì. Ecco che allora i ragazzi vanno accompagnati, non si può dire ha superato eh, ormai va da solo, va a comprare il pane, va da solo in palestra, rientra tardi. Non è l'autonomia fisica, ok? Quella è un'autonomia fisica, cioè il bambino ormai a 5-6 anni va in bagno da solo, si pulisce anche da solo. Il ragazzino meccanicamente può imparare a portarti il motorino, la macchina, anche se non ha preso ancora la patente. Ma quello che, sì, occorre, sì. Quello che occorre, fino a quando non diventano forti dentro, è un'eredità emotiva, d'affetto dentro, che devi costruire man mano. Perché la vita non risparmia nessuno, questo ce lo dobbiamo mettere in testa, questo per cui quel buon genitore deve far capire al proprio figlio che se ti ritrovi da solo, e io non ci sono, se qualunque cosa possa succedere, devi trovare in te la forza, perché io ti do gli strumenti per capirlo, perché tu non sei da meno di nessuno, ok? Certo. Perché puoi trovare l'insegnante che può comprenderti come puoi trovare anche il pinco pallo che magari se la lega al dito solo perché gli stai dicendo prof. Se il cellulare non lo uso io non lo dovrebbe usare neanche lei in classe. no? Poss sì. È un modo di dire, eh, ma per riderci sopra. Ma perché questo? Perché i ragazzi devono, devono abituarsi... A comprendere che la vita è una sfaccettatura, no? come un diamante, dove ci sono tante, eh, tanti modi eh, di poterlo vedere, tanti punti di vista, non puoi obbligare l'altro a pensarlo come, come la pensi tu, non per questo ci devi stare male, ecco bisogna lavorarci. Occorre nella scuola l'entusiasmo e soprattutto un'altra cosa, costruire, loro, con loro il sapere, certo. Tu da adulto è chiaro, eh, vai qui, vai là. Insomma, eh, sì, ma loro sì. devono costruirlo, devono avere certo. delle soddisfazioni, delle gratificazioni sì. intellettuali. Perché Qualcosa se manca la gratificazione, loro, la no. gratificazione che non è il bravo, perché se io me lo riconosco con l'autoefficacia, ok, ci sta fin quando sono piccoli ma è fondamentale, è tutto fondamentale, nel senso che insieme bisogna collaborare. Ecco perché la sinergia scuola-famiglia. Purtroppo scuola-famiglia non abbiamo quelle eccezioni,